Io non ci posso credere che la gente è così cretina che ha creduto a questa news E ragazzi questa a dir poco è veramente una cosa immorale che stanno facendo i giapponesi Devono mentire sul fatto di essere infetti per via delle loro aziende Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese allora questo era un video che non avevo in programma di fare, non ho neanche fatto la barba oggi per dire però mi andava di parlarne perché volevo darvi una prospettiva di che cosa sta succedendo qui in Giappone e volevo parlare di come il Giappone sta reagendo a tutta questa questione del virus e quali sono le differenze comunque con l'Italia e il Giappone Allora come sapete vabbè la prima similitudine che posso trovare è la Lombardia che adesso è in uno stato di quarantena che è allo stesso modo dell'isola più a nord del Giappone che è l'Hokkaido e infatti in quell'isola sono tutti praticamente bannati dal lasciare la loro casa e comunque il governo ha dichiarato uno stato di emergenza in quella regione del Giappone e questo stato di emergenza continuerà fino al 19 di marzo almeno finché non ci saranno delle nuove aggiornamenti al riguardo e tutti gli eventi comunque che erano in programma e che sarebbero dovuti avvenire in questo periodo sono stati cancellati, alcuni rimandati, alcuni del tutto cancellati, quindi concerti, eh, che ne so, gli eventi sportivi, eccetera, eccetera. Ci sono stati determinati fatti che comunque stanno allarmando me e i miei amici. Il primo di tutto è quello che sta succedendo in Hokkaido. Secondo luogo il fatto che comunque praticamente tutti i negozi non hanno eh, maschere, sapete, in Giappone tutti indossano le mascherine molto spesso specie in questa stagione perché è il periodo dei pollini quest'anno però ci sono chi le ha e chi non, non è riuscito a comprarlo quindi non può indossarle anche se voi andate per esempio per dire in farmacia ho fatto un video, ve lo lascio qui, guardate questo è un video che ho fatto io, guardate quanta gente era in fila in farmacia all'orario di apertura queste erano le 10 di mattina, la farmacia stava per aprire e c'erano 20 persone che stavano aspettando, tra l'altro per quanto riguarda le mascherine c'è chi cerca di comprarle online però hanno dei prezzi veramente assurdi cioè vi parlo di 100 euro o addirittura si possono far spedire da altri paesi ma i prezzi sono quasi uguali, 10.000 yen per un pacchetto di mascherine è veramente assurdo io ero abituato a usare le mascherine un giorno gettarle, mentre adesso la stessa mascherina cerco di usarla tra 4 giorni, per fortuna io avevo un po' di mascherine a casa che avevo comprato negli anni e non avevo mai utilizzato, quindi ne ho una quarantina dovrebbero bastarmi. Un'altra cosa che è successa in questi giorni è che non si trova più nemmeno la carta igienica è davvero assurdo però eh, sembra che praticamente se andavate nei negozi comunque in questi giorni vedevi dei giapponesi che se ne tornavano a casa con bo 5-6 borse strapiene di eh, carte igieniche. News fake come questa hanno veramente creato il panico tra la gente perché immaginatevi cioè sembrava veramente una scena post apocalittica cioè vedere tutti questi negozi che normalmente hanno pacchi e pacchi di eh, carte igieniche, non averne più all'improvviso comunque crea un po' di allarme nelle persone e il fatto che questa informazione comunque eh, distorta diceva che il Giappone si rifornisce per quanto riguarda la carta igienica in Cina ma ciò non è vero, il Giappone produce la sua carta igienica quindi non ha bisogno di rifarsi alla Cina per poter avere carta igienica quindi non rimarrà senza carta igienica tuttavia questo non ha fermato le persone ad andare a comprare carta igienica in quantità industriali tant'è che in tutti i negozi praticamente c'era la scritta un solo pacco di carta igienica per famiglia perché la gente ne stava comprando tantissima quindi anche se è tutta una cosa finta e fake fa comunque Paura e crea un certo panico perché io personalmente sono andato per comprare carta igienica e non l'ho trovata E nelle prossime settimane, forse già la prossima settimana dovrebbe essere a posto Il punto è che anche se stai con una fake news nel dubbio tu vai a comprare carta igienica Perché magari non sai quante persone possono credere a quella fake news, capite? Una cosa però interessante, diciamo anche un po' pazzesca che è successa in questi giorni È che questa uh, news ha veramente ehm, colpito, diciamo se vogliamo dirlo così, uno youtuber Forse lo youtuber, no, sì, direi proprio lo youtuber più grosso giapponese che è Hikakin, infatti è girata la news che il, il Giappone era senza carta igienica perché si era comprata tutto questo Hikakin. Hikakin è veramente uno youtuber ricchissimo, c'è un'agenzia in Giappone che si chiama Um e, e veramente c'ha tutti i creatori più grossi giapponesi con milioni e milioni di iscritti e so che prende una grossa percentuale e anche il suo canale genera ogni giorno milioni di visite, quindi veramente lo youtuber più influente, però giurava questa news che lui avesse preso e comprato tutta la carta igienica e poi c'era anche un video suo, c'erano delle immagini in questo articolo di lui ricoperto di carta igienica che tuttavia quello era un video di tipo 4 anni fa, però questo lo ha, lo ha veramente colpito, infatti tutto il suo feed di Instagram e di youtube era completamente pieno di uh, insulti ed è completamente ingiusto tutto ciò io non ci posso credere che la gente è così cretina che ha creduto a questa news e che se la sia presa con uno youtuber che non c'entrava assolutamente niente con tutto ciò so che questa non è una notizia importante rispetto magari a tutto quello che sta succedendo però ti fa capire come la paura del coronavirus crei questa psicosi e manda la gente a diventare cretina cioè è veramente normale essere preoccupato è normale prendere le giuste precauzioni però anche è anche normale ragionare prima di agire in alcuni casi per esempio menare qualche cinese in italia sicuramente non fermerà la diffusione del coronavirus so che questa non è una notizia così importante a livello globale anzi rispetto al coronavirus è proprio la punta dell'iceberg un'altra delle parole comunque che vedrete molto spesso su twitter è kansen kakushi che se non lo sapete vorrebbe dire kansen, infezione, kakushi sarebbe nascondere, quindi nascondere l'infezione. Infatti moltissimi, anche italiani, hanno scritto è eh, il Giappone mente sul numero di infettati, eccetera, eccetera, e sembra che realmente sia così, infatti sembra che molti esperti abbiano comunque detto che il Giappone ha molti più infetti di quelli che dichiara di avere e tutto ciò praticamente si è diffuso perché sembra che comunque molti lavoratori che lavorano per aziende giapponesi penso che siano un'altra di queste black company di cui ho parlato in vari video che comunque sono quelle aziende giapponesi che ti fanno lavorare in condizioni di lavoro disumane abbia costretto i dipendenti a mentire quindi a nascondere eh, il fatto che loro siano infetti o che possano infettare gli altri e ha detta loro per evitare di creare panico ma vi rendete conto che ci sono dei lavoratori in giappone che devono mentire sul fatto di essere infetti per via delle loro aziende questa cosa è veramente assurda queste aziende non vogliono fronteggiare dei danni a livello economico o comunque perdere dei grossi capitali per via di un'infezione perché se un dipendente è infetto probabilmente l'intera azienda dovrà essere messa in quarantena se lavorano in un ufficio e ragazzi questa a dir poco è veramente una cosa immorale che stanno facendo i giapponesi veramente e molti di loro sembra che siano stati minacciati al licenziamento se avessero confessato di essere infetti addirittura vi rendete conto? e questa è una cosa che mi fa veramente paura ma sembra che il governo giapponese stia nascondendo il numero di infetti in questo paese e questo perché sembra che il Giappone non abbia abbastanza risorse per fronteggiare comunque le cure o comunque le possibili quarantene per tutte le persone che sono sospette di infezione diciamo, tutti praticamente gli esperti che hanno parlato nei vari news eccetera hanno tutti comunque confermato questo fatto ci sono molte ma molte più persone che sono infette rispetto a quelle che noi crediamo, infatti adesso l'Italia è molto sopra il Giappone però chissà se questo numero è davvero così superiore rispetto al Giappone e sembra davvero che ci sia veramente poco che si possa fare almeno in Giappone per evitare che questo virus si diffonda perché come il virus dell'influenza eccetera eccetera in una città come Tokyo o comunque in un paese come il Giappone basta che ci sia una persona che ce l'abbia che lo passa a tutti cioè non c'è da stupirsi però l'unica... <coughs> oddio scusate... <coughs> cioè ragazzi anche se tossite da qualche parte in Giappone vi giuro che avrete tutti gli occhi addosso in Giappone in un paese che una cosa del genere non succede mai cioè in Giappone potete fare le peggiori cose la gente vi vede ma cercherà di non guardarvi ma in questo periodo basta che tossite che la gente comunque si allarma e va in panico ed è del tutto normale cioè lo capisco eh. comunque una differenza con questo coronavirus è che è un virus completamente nuovo che ancora non si sa molto al riguardo e tra l'altro un altro dei problemi che comunque solleva questo virus è il fatto che se tu lo prendi puoi riprenderlo, perché infatti ci sono stati dei casi proprio qui in Giappone di gente che era guarita da questo virus e poi è risultata nuovamente positiva. Non, non si può prevedere come questo virus si svilupperà, come saranno la situazione nei prossimi mesi o giorni, perché davvero ogni ora sembra che... Comunque le cose cambiano e peggiorino Quindi non, non so esattamente come sono le condizioni in Giappone Sto vivendo la mia vita normalmente qui in Giappone Sto andando addirittura anche in palestra Sto uscendo Cerco di prendere precauzioni per quanto posso Metto la mascherina, mi lavo le mani Ci sto un filino più attento Cerco di non andare in posti troppo pieni di persone Però mm, oltre ciò non, non faccio Una cosa però che veramente spaventa È il fatto che comunque potrebbe esserci Un'escalation di questo virus e le condizioni potrebbero peggiorare in qualsiasi momento Quindi al momento io mi sento ancora tranquillo e riesco a vivere la mia vita in modo normale qui in Giappone Però potrebbe essere che tra qualche giorno potrebbe cambiare tutto Volevo condividervi comunque come la sto vivendo io, come la stanno vivendo i miei amici giapponesi Cosa stanno dicendo i siti di news, come sta reagendo Twitter, la comunità giapponese al riguardo E spero di aver condiviso... Tutto quello che volevate sapere, perché in tantissimi mi state chiedendo di parlare di questo coronavirus, come è la situazione in Giappone. Bene, la situazione è questa. Ditemi che cosa ne pensate anche voi nei commenti e vi mando un grande saluto e alla prossima. Grazie ancora per vedervi questi video. Mi raccomando lasciate un mi piace, commentate, grazie sempre. Ok ragazzi, stiamo facendo adesso uno shooting in casa mia con Noboru Miyamoto. Adesso vi faccio vedere le foto sexy che facciamo. Eccoci qui con i video update. Allora, questo è il look di oggi, spero vi piaccia. Allora, sto per andare a Shibuya. Vabbè, non che sia lontano, perché già vivo a Shibuya. Però mi sto per vedere con Eddie, che è un mio amico musicista, che ha un canale YouTube, quindi spero che ci divertiremo. Spero che vi piacciono questi weekly update che vi faccio a fine di ogni video adesso, e così vi posso rendere più partecipi nella mia vita in Giappone. Mi fa piacere avervi qui con me tutti i giorni. Pranzo da Midori. Ok ragazzi, ecco il pranzo di oggi caffè di Kowa appunto che c'è a Monte Napoleone nel 1817 perché è famoso il caffè cova? è perché l'ideatore si dice che è anche quello che ha creato niente poponi meno che il panettone che tutti preferiamo al Pandoro ragazzi, ci Energy se volevo eleggere il miglior commento di ieri perforami come fa un muratore con un muro perché ieri ho postato questa foto su Instagram, se non mi seguite andate a farlo e mettete like me lo metto da solo bye bye. ecco che è arrivato il mio adorato Mabotofu guardate che spettacolo hai fame? Oh. spaghetti, sempre di Sichuan io non sopporto il rumore del polistirolo no, sai cosa detesto io in particolare? il rumore dei tovagliolini quando toccano i denti esempio, i tovaglioni di carta volta. che toccano i denti proprio volta. non li sopporto ci prepariamo a un nuovo periodo di musica tanta musica, tanta la musica nuova